Una, una bella riconoscenza certo. nella sua seconda casa, possiamo dire. Certo. Questa, cioè. eh, certamente, eh, beh, vi racconto questa cosa molto bella. Negli anni 60, anzi nel 1960, io fui scelto a Napoli per il musical di Michele Galdiri, nacque a settembre. Si stava, insomma, fra me e Galdiri si stavano subito in un rapporto di, da, come padre e figlio e lui mi volle accompagnare un giorno a Salerno per conoscere la mia famiglia. E, e, dopo Salerno venimmo a Fisciano e andammo a Villa e, e c'era un panorama bellissimo. Dice: Guarda, figlio mio, che sta in un mare verde senza fine. Vedi, non c'è il mare, però è un mare verde di, di, di, di bellezza, di, di aria salubre. E quindi, io conobbi Fisciano. Poi, poi dopo c'è stato un tanto rapporto di, di vita, di, di insegnamenti a livello proprio di, di umanità, perché lui diceva sempre. Figlio mio, tu devi camminare come i cavalli con i paraocci, guarda avanti e non ti preoccupare, non avere spicolature contro i nomi più grandi, più piccoli, canto io, canto dopo, tu sulle tavole ti devi far valere, lasci la ciava immazzata. E quindi per fare questo bisogna avere il corpo e lo spirito sano in te, integro, cioè la notte devi dormire, non ho rubato, non ho calunniato nessuno, non mi sono fatto avanti a danni di qualcuno, <ride> ho fatto sempre il mio dovere dal palcoscenico, ho dato il mio cuore alla gente che viene ad ascoltare. Praticamente, ecco, e, e quindi dormirai tranquillo e poi devi essere un atleta, sappi di guardare, capisci? Ma a me, e devi essere un atleta, perché è un atleta che va in campo. Se eh, ore prima ha fatto il lazzaroncello, in campo non, non rende quello che deve rendere. Questi sono stati eh, sempre gli insegnamenti di Michele Caldieri. E io mi sono innamorato di questa terra. Eh, io ho conosciuto il sindaco Gaetano Sessa, che mi ha onorato della sua amicizia e stima, una, un uomo di grande valore, un uomo di grande passione per questa terra. E poi conobbi eh, quella sera, che io veni qua con Sessa, non ricordo gli anni, ma sicuramente più di 20 anni fa, che inaugurò questa chiesa nuova, e il comune qui, e ci fu una, un mio spettacolo, l la, lui volle portare tutta la compagnia a cena, e venne anche Tommaso Amabile, c'era anche l'ingegnere Pirri, eh, e mi ricordo eh, che si fece l'alba, fra ricordi belle, che, che, perché io poi pazzicavo Carpineto dal dottor Renato Caldieri, e altro, altro mio padre che mi ha indicato mi ha consigliato e quindi ricordo quella notte c'era anche il Tommaso Amabile, un altro galanduomo un altro valente politico che oggi è, è, è assessore regionale e quindi e poi conosco questo giovane sindaco un ragazzo una persona meravigliosa ricca di sentimenti eh, perché eh, lui ha capito che se, se senza background senza passato non c'è futuro e quindi ha voluto questo mio concerto ed io con tutti i cuori lo faccio per la mia gente perché io adesso mi sento di Fisciano, mi sento di questa terra, della Valle dell'Irno e dovrò portare avanti questo nome perché Galdieri, Rocco Galdieri, Michele Galdieri e tanti altri uomini illustri che sono nati in questa terra, Giovanardi che c'è, Villa Giovanardi, insomma è una, è una terra ricca di, di, di storia. E quindi io ringrazio il sindaco ringrazio il, il segretario del sindaco Francesco Della Bella, ringrazio il coordinatore del teatro, l'assessore Arramo che sta curando questa rassegna, del villaggio di Babbo Natale, e quindi eh, io l'ho rassicurato, Babbo Natale, state tranquilli, io verrò da te, ma vieni anche tu da me qualche giorno prima dello spettacolo del 29 dicembre alle 20.30 20 nel palatenda di la Villa Comunale. E quindi questi sono i ricordi, ha ah, tanta commozione, perché nel mio libro Bruno Venturini, una voce che ha emozionato il mondo, c'è un grosso capitolo dedicato a questa terra, Michele Caldieri, con tanti aneddoti. Quando io andavo a via dei giornalisti a Roma, eh, andavo a salutare il mio padrino, il mio padre, e lui diceva, figlio mi vieni qua, eh, e mi ricordo che arrivavano un sacco di telefonate. Mi ricordo una volta che ha chiamato Totò e la Magnani per una cena a Trastevere, all'antica Pesa, lui ha detto, ha detto «Antonio, senti, io ho mio figlio il piccolo, non lo posso lasciare sulla casa». Ma «Porto pure a lui». E così mi sono trovato a tavolo con la Magnani, Totò, mamma mia del Carmine. Quindi ho vissuto una, una favola artistica, forse prematura, ma, ma che mi ha aperto gli occhi a vedere veramente l'arte grande che cosa significa. Caldiere era, era l'autore di Monastera di Santa Chiaro, grande poeta, Rocco Caldiere è uno dei sommi con di Giacomo. Eh, Mattinata fiorentina e primavera svegliatevi bambine, sono una, una compagna di scuola, insomma, eh. e poi stelle Napoli, la più bella luce, è un po' pomero, insomma, quest'uomo quest ha scritto Napoli, l'ha descritta, l'ha amata, come ha amato la terra, la terra di Fisciano è la terra dei caldieri, è un, un, un mare senza, senza fine, quando mi portò qui, caro sindaco, negli anni 60 da Carpinedo, vedremo questa vallata meravigliosa. Io ringrazio ancora di cuore il sindaco Vincenzo Sessa, che come ho detto prima è un ragazzo di primo ordine, che lo vedremo molto lontano, perché chi ha sentimento nel cuore va sempre lontano. È un cuore nobile, un cuore che va avanti perché è portavoce di una terra generosa che ha dato tanti talenti, tanta arte, tanta cultura. C'è un'eccezione. Sì, c'è un'eccezione perché abbiamo un illustre cittadino che è il maestro Bruno Venturini che si esibirà appunto il 29 dicembre qui a Fisciano. Lo ringraziamo per questa data di questo suo concerto che ha voluto... Fortemente fare qui a Fisciano. Noi, come amministrazione, siamo orgogliosi di avere un cittadino come il maestro Venturini. Mi siamo contenti di questo, di questo spettacolo e vorremmo ringraziare la CMPD e tutta la famiglia d'Aroe che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento che chiuderà la rassegna natalizia che abbiamo messo in campo come amministrazione comunale.